Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, pacchetto di Astra Makeup appena arrivato e sono stracuriosa di scoprire cosa c'è dentro perché online ho visto alcune ragazze che avevano delle cose, alcune ragazze che ne avevano delle altre e quindi voglio sapere assolutamente che cosa ho io. Astra Makeup vi ricordo che è un brand interamente italiano, realizzato in Italia, prodotto in Italia ad un prezzo oltretutto anche low cost, accessibile, onesto ed è reperibile sia online su astramakeup.com ma anche in diversi negozi fisici, ad esempio io nella mia città lo trovo solamente e pochi prodotti lo trovo da Caddis, però pochi prodotti, mascara ed altre cosine, ma davvero poco Consiglio online è un po' del tipo essence ma con una qualità leggermente nettamente superiore sto rimuovendo e eh, lo rompo sempre ragazze voi mi fate sempre i pacchi così belli e io li rompo sempre perché devo capire cosa c'è dentro ok tante cose mm. tante cose e ci piace appoggiamo allora, alcune cose le conosco, altre no, sto controllando, giuro che la finisco con questi rumori, ok, appoggio tutto qui. Allora, prima cosa che vedo è una maschera viso purificante sebo normalizzante col zinco testato su pelli sensibili, maschera in tessuto 100% di origine vegetale biodegradabile piace da 15 minuti questa qui e sinceramente la voglio provare 97 di ingredienti di origine naturale mi sembra anche bella in bevuta proviamo assolutamente poi ecco qua. dunque ecco qua altri prodotti che vedo Ehi, ma, scusate ma sono diversi Ah ok, ok, ok, ok, quindi facciamo questi, questo, ok. Allora, scusate, devo capire cosa c'era. Ebra Laver Mascara, mascara infoltente per sopracciglia, in questo caso il colore è lo 02. E lo guardiamo. Mm, Bella l'applicatore, vediamo. mi sembra anche adatto ok quello che volevo vedere io adesso sono questi perché ne conosco alcuni sono i cool cult scusate cult stick water resistant e shadow ombretti in stick resistenti all'acqua che io ho testato alcuni non mi ricordo forse questo scusate sono questi tre e, e davvero ho provato che siano sto, sto prendendo le confezioni intanto ho visto che sono davvero resistenti cioè i colori più chiari vanno bene anche come base per l'ombretto ma durano davvero tanto i colori più scuri ad esempio anche nella rima inferiore con il sudore resistono tanto, tanto, tanto, tanto mi piacciono tanto proviamo a fare i video fuori sono le zanzare allora i colori che mi hanno dato sono 1, 3 e 7 che è questo bel blu iniziamo con l'1. Infatti, questo 3 o oh, cosa c'ho oggi? Uno si chiama '1'. Mm, e l'uno. 8 ore long lasting, easy to apply. Questo qui e vediamo molto luminoso. Ecco, questo è il tipico colore che va benissimo sia da solo. Che per dare appena un pochino di luce oppure come base leggerissimo ma, ma non si muove più poi andiamo con il 3 quindi ma non hanno un nome no ok perfetto mi correggo l'1 è perfetto come base il 3 è perfetto da solo da quel poco di luminosità dura a lungo vedete si sfuma poco adesso andiamo con l'ultimo che è scuro ed è un blu credo è il 7 ecco invece questo colore blu soprattutto è molto estivo è un blu jeans sembra questo applicato poco oppure con un pennellino nella lima, rima inferiore non vi si stacca più davvero fino a che non struccate ah, si rimuove facilmente con qualunque tipo di struccante sia bifasico sia classico si rimuovono bene ed, ma non si muovono dalle palpebre e veniamo con gli ultimi due prodotti che sono questi e io dico wow perché questa linea la conosco già e, e forse questi sono gli altri due perché ho detto che mi piaceva tanto erano tre prodotti, non mi ricordo comunque su queste sono le tinte per le labbra della linea Pure Beauty che vi ricordate che mi ho spacchettato tempo fa con estratto di pera, uva, mandarina e mora acqua di amamelis tutte e due sì sono i colori 3 e 4 queste ne ho provata una avete visto che le avevo spacchettata con voi 90% di ingredienti di origine naturale davvero un tattoo sulle labbra allora se le avete secche non è il prodotto giusto per voi perché va a coprirle di colore ma non ha un effetto mh, idratante sul viso solo colore però la texture cioè, l'applicate che è un bagnato acqua ma asciuga subito è un particolare visto il prezzo io vi consiglio almeno una di provarla questo è il 3 smoothie e andiamo vedete è proprio è proprio particolare il come viene su vediamo bello aspettate che cerco di fare una cosa omogenea eccoci e lo lasciamo asciugare e poi abbiamo quattro, tutti frutti che sembra scurissimo. Vediamo, qui si vede bene il come esce l'applicatore. Secondo me, vedete che fate le bollicine e lo applichiamo. Allora, pensavo fosse: se non mi sturlo contro il muro, è più bello. Pensavo fosse scurissimo ma invece una volta applicato proprio per il fatto che eh, con acqua è, più che, cioè, è che più che è portabile e oddio mi sono sporcata No, hanno un profumo fruttato fantastico adesso li lasciamo asciugare un secondo e vediamo intanto si sono asciugati gli ombretti mm. aspettiamo. Un secondo per le tinte perché ho fatto un bello strato ma la prima è già asciutta e la seconda anche fantastici fantastici prodotti quindi eh, intanto grazie alle ragazze di astra perché mi conoscono molto bene maschera purificante sebo normalizzante questo da provare assolutamente Mascara infoltente e per l'estate è fantastico, ma io lo utilizzo tutto l'anno. Sinceramente, ombretti in stick, questi i cult stick, davvero, cioè sono un passepartout perché ed è un tocco di questo. Se non volete truccarvi ed è, avete già fatto un look, mi raccomando, di sfumarli immediatamente perché poi non si muovono più. E questi sono gli ultimi due, o erano quattro? No numero 3 e numero 4 vuol dire che ce n'erano 4 in tutto io ne ho uno però allora a questo punto me ne manca una ma guarderò sul sito mm, acqua lip stain natural tattoo effect bellissimi, bellissimi come sempre niente fatemi sapere quali di questi prodotti vi hanno incuriosito quali vi piacciono di più e quale le, siete curiosi di provare io assolutamente la maschera la voglio provare i gli ombretti in stick ve li straconsiglio, come anche le tinte labbra. Basta che non avete le labbra troppo secche, perché non vi fa l'effetto idratante. Questo più è come avere solo un colore senza spessore sulle labbra. E niente, io spero avete avuto un po' di compagnia, sto litigando con le zanzare, come si può notare, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!